Ciao. allora sì lo so quando mi vedete con la colla a caldo è un oddio ma volevo fare qualcosa ma non ho ancora la minima idea di che cosa perché è finito Natale quindi finite le decorazioni ma io volevo una decorazione da tenere per l'inverno e quindi mi sono detta ho questi che sono dei pinguini deliziosi carinissimi e soprattutto molto invernali, che ho preso su Wish, ovviamente, e 4 euro in tutto perché erano 2 euro più 2 euro di spedizione, quindi 4 euro e 1 euro l'uno, ok, e mi sono trovata con questa palla, questa qui che è carina, era la bottega verde, ci ho messo un sacco a cancellare la scritta che non veniva via ed è carina e pensavo di farci qualcosa ma ancora non ho la minima idea di cosa quindi è tutto un crescendo allora intanto bisogna vedere se entrano, si entrano tutti quindi questa è la base e qui ci facciamo qualcosa, prima cosa che pensavo è di, ho frugato un attimo nei miei pacchetti di cose e ho trovato il vischio quindi iniziamo il vischio, il, mm. sì, sì, il vischio, da metterci in fondo. Quindi pensavo di mettercene un pochino sotto, così. Ok? Lo incolliamo un attimino e poi dopo vediamo. metterci loro dobbiamo decidere come metterli allora direi quelli in piedi dietro così e poi gli altri davanti ma iniziamo con uno così c'è quello che scia abbondo perché così fa un po' di attrito sul vischio ok e poi andiamo avanti allora questo davanti uh. andrebbero forse un po' alzati questi qui ci metto un altro po' di vischio sotto a questi perché così sono più alti e si vedono meglio aspettate dove l'ho messo? qui ok allora ne ho messo un po' di più nella parte dietro perché così quando vado a mettere questi davanti ovviamente sono un pochino più bassi e si vedono anche gli altri quindi andiamo avanti però devo capire così ma sì vediamo E poi l'ultimo. Ecco qua. Ok, e adesso cosa facciamo? Ok, Non è proprio la cosa più natalizia possibile, ma ho pensato che un paio di alberelli riempivano un attimo situation mm? Andiamo, iniziamo a vedere oh, dove la colla eccola come viene ma invece di due potremmo fare se si sposta uno due e mettercene un terzo per riempire il dietro così mm? ok allora vediamo con la palla diventa così che è anche carina però questo cordino non è che mi faccia impazzire ah però poi ci resta il buco mm, aspettate ok allora ho voluto toglierlo senza fare, senza romperlo perché non so Magari questo lo possiamo attaccare intorno? Ecco, sì, io lo farei intorno, È proprio una palla di neve. Natale dopo. Allora, aspettate, che sposto un po' di roba qua intorno perché in se un po' troppe cose, okay, e vediamo lo un po' di spazio. Allora, questo cordino, io lo voglio mettere intorno quindi misura più o meno questa. Ok, iniziamo a fermare dal centro e lo fermiamo qui. Bene, e adesso andiamo su questo lato e su questo lato. Vediamo se è pari. Sì, quindi lo fermiamo anche qui. Ok, e stessa cosa dall'altra parte, lo fermiamo qui. Ok. Allora, dopo lo tagliamo, però intanto volevo fare un'altra cosa perché ho trovato una cosa mentre sistemavo, la neve, che però non ho la minima idea di come sia, quindi direi di andarla ad aprire oh, in un angolino angolino e vedere come diventa. Oh sì! Sì, ci piace. Ecco, peccato che sugli alberi non è rimasta. Mm. Come faccio a farla rimanere sugli alberi? tutto molto improvvisato Beh, così allora è a questo neve. punto gli ho fatto anche quattro piedini così sta in piedi eccola qui diciamo che questa neve è un po' un fail perché si sì, si vede ok ma eh, fa molta polvere anche non so più come pulirla perché l'ho chiusa comunque sia non so se la tengo così o se ci faccio qualcos'altro, adesso vedo come fa l'effetto sulle mensola dove voglio metterla, ma comunque volevo fare qualcosa, al massimo la riapro e ci facciamo qualcos'altro, sempre assieme e basta lasciami un commento per dirti se ti è piaciuta o ti ho tutto un po' di compagnia e noi ci vediamo al prossimo video, ciao!